Ciao amici, oggi voglio festeggiare il mio compleanno con voi che mi seguite in tanti anno dopo anno dopo anno Ma naturalmente il primo che mi ha fatto gli auguri è lui, l'unico inimitabile, la vera star del canale Forse non lo sapete ma io sono una di quelle persone che dice a tutti quando compie gli anni, anzi addirittura lo anticipo già qualche giorno prima. Lo facevo già da bambina per ricevere tanti regali, speravo, e adesso lo faccio da grandicella per ricevere tanti auguri. È un modo per sentirsi connessi quando qualcuno ti pensa, ti manda un messaggio, per me è bellissimo. Almeno a me piace tanto, mi rischiara la giornata. E a proposito di rischiarare la giornata, oggi vorrei rischiarla io a voi e farvi un regalo, anzi due. Ah, ma allora è vero che non lo fai più per ricevere i regali. <ride> Beh, sai, superata una certa età non è neanche facile ricevere regali proprio azzeccati. Cosa ne dite voi? Quindi quello che conta di più è il pensiero, è l'affetto delle persone. Questo è lo spirito con cui oggi vi faccio i miei due regali per festeggiare insieme, anche a distanza eccoli qui regalo numero uno le mie tre perle di saggezza per rimanere sempre positivi e felici anche quando le circostanze esterne non sono proprio il massimo anche nelle difficoltà come in questi anni ho raccolto queste mie tre perle di saggezza in un pratico pdf che potete stampare appenderlo tenerlo sempre con voi e lo potete scaricare dal link in descrizione o dalla piccola i qui in alto lasciate la vostra mail così vi arriva il mio regalino dritto nella posta elettronica regalo numero 2 questo è davvero speciale oggi avrete a disposizione uno sconto compleanno per acquistare uno qualsiasi o più dei miei video corsi e percorsi di salute naturale a un prezzo davvero vantaggioso ma attenzione queste offerte attiva solo dal link speciale che trovate qui sotto in descrizione e ci tengo moltissimo a farvi sapere anche un'altra cosa sono aperte nuovamente le candidature per aderire al mio programma dimagrire in salute e senza dieta dove potete restare in contatto con me personalmente per tre mesi per raggiungere con uno stile di vita sano e naturale il vostro peso forma ideale e se vi candidate in questi giorni dello sconto compleanno avrete un trattamento speciale Ah grazie Simona, così faccio depurare squaletto dal grasso di coca che ne è troppo goloso. Bene! Ma prima di salutarvi voglio ringraziarvi per tutto il vostro sostegno, per i vostri commenti, per i vostri mi piace, like, le condivisioni di tutti i miei video. Per me è una grande soddisfazione vedere che la nostra comunità Trendy e Sana cresce, cresce sempre di più e sta sempre meglio. E sono tanto felice e orgogliosa quando mi scrivete di tutti i fantastici risultati che ottenete seguendo i miei video o i miei programmi di salute naturale. Tra l'altro il mio canale sta per raggiungere i 200.000 iscritti, un bellissimo traguardo che spero di ottenere entro la fine dell'anno, cosa ne dite? Allora iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e invitate i vostri amici a iscriversi al canale. Bene carissimi amici, grazie in anticipo per tutti i vostri auguri che aspetto di ricevere numerosi e noi ci vediamo al prossimo video, sempre più trendy e sani, naturalmente con Simona Vignali, ciao!